Amici di YouTube, bentrovati ad un nuovo video firmato fabianbrosi.it, un video rapidissimo, non è un tutorial, lo diciamo subito, è semplicemente un avviso per informarvi che a partire dal lunedì 13 aprile 2020, quindi dal giorno di Pasquetta, Ogni lunedì sera a partire dalle ore 21.30 ci vedremo qui live per dei video tutorial live eh, inerenti ai software che trattiamo in questo canale dedicato al mondo della creatività. Parleremo di Adobe After Effects, parleremo di Adobe Photoshop, ovviamente parliare, parleremo anche di Adobe Premiere Pro e attenzione parleremo anche di come utilizzare Adobe Audition per creare l'audio e manipolare l'audio. Ovviamente potrete intervenire in diretta. C'è la chat disponibile per i vostri commenti, per interagire live, per fare domande. Ovviamente per stare un po' insieme un'oretta ogni lunedì sera a partire dal 13 aprile 2020 alle 21.30. Ma se avete domande, curiosità su questi quattro software che ho appena elencato, potete utilizzare la casella di posta elettronica live-chiocciolafabioambrosi.it. Scrivete lì le vostre domande, le vostre curiosità su questi. Software oppure venite a visitare il sito internet www.fabbiambrosi.it perché lì c'è un modulo che vi permetterà di inviare le vostre domande. Ricapitoliamo da lunedì, 13, da lunedì 13 aprile 2020: ogni lunedì sera a partire dalle 21:30 eh, ci sarà un video tutorial live. Parleremo di Adobe Premiere Pro, ovviamente, Adobe After effect ovviamente anche Adobe Photoshop per capire come manipolare le fotografie e parleremo anche di Adobe Audition. Quindi, se vi va, ci vediamo tutti i lunedì dal 13 aprile prossimo alle 21.30. Grazie e vi aspetto.